Nome e cognome? Stefano Pavanna. Stefano Pavanna, età? 21. 21 anni. 22. Allora raccontami cosa è successo ieri sera. Beh, insomma, sì, eravamo lì a Noxhill. Dove sta, sta questo parla. Noxil scusami? Non so dove è il Noxheil? No, non so dove sta il Noxeil. Sono una villi, una vietta. Comunque c'è gente alla sera, insomma. Sì, sì, c'è sempre un sacco di gente a Noxil. Ok, vai avanti. Eravamo lì seduti al nostro tavolo, come al solito, eravamo io, Elisa, poi c'erano Paolo. No scusami, dammi le generalità complete. Senta, cioè, cosa intende essere per generalità? Eh? Nome e cognome delle persone, abbiamo un o verbale io, che Stefano, operato. Filippo, Paolo, insomma, Elisa. Okay. Cioè, Cos'altro ne serve? I Cognomi, devo anche dirle, non so. Non so se vuoi e... dirmi anche il codice fiscale, a me non interessa, comunque veramente quella storia per favore. Eravamo seduti lì al nostro tavolo, stavamo bevendo i nostri cocktail come al solito, al solito venerdì sera quando poi quelli là del tavolo accanto hanno iniziato a fare i coglioni come al solito e quella si è messa in mezzo, ecco questi sono i fatti, che cazzo che, che vuole salvare? La suddetta Elisa insomma? Elisa, lì, certo Elisa Ok, e... insomma cosa è successo? Perché, ok, perfetto, mi hai detto Elisa si è messa in mezzo, si è messa in mezzo a cosa? Si è e mezzo, sì, stavano sì. litigando, insomma, era venerdì litigando sera, qui. erano ubriaco. Ma non lo so, quelli del tavolo accanto, cazzo, le devo spiegare anche queste cose. E eh certo, caspita, que sono questi i fatti. Ma non hanno neanche visto bene, io sono andato a prendere da bere, veramente, senta, non, non mi faccia perdere tempo, io non le so bene. Perder tempo? Una persona ci ha rimesso le penne. Eh, ah, sarà lei a salvarla le dal coma? No, non sono io so a salvarla dal eh, allora. coma, però dobbiamo capire chi caspita è stato, ha capito? E adesso, per favore, per favore mi dica esattamente quello che è successo questo qualcuno che si è girato e ha tirato una trambata che caspita è? Eh. ma non ho neanche quello vista descrivere. la scena io avevo il vassoio in mano magari l'avessi visto guarda il cazzo gli avrei fatto un culo così se l'avessi visto porca puttana oh adesso moderemo i termini eh senta eh. vorrei vedere lei se mica in coma che cazzo avrebbe fatto posso, posso perfettamente capire anche se non ho nessuno in coma no non, non lei non, non può capire si figli io. guardi veramente non può capire essere qua il giorno dopo a parlare a lei che è con tutto il rispetto e suo e allora pensi alla sua amica in coma Pensi, lo so mica in coma. Vorrebbe trovare questo disgraziato. Cazzo, mi sono un po' agitato, però... boh, Sembra veramente che mi sto tentando di discolpare, Cioè, più che incazzato... Boh, sembra che sto tentando veramente di sviare le indagini. Ok, veniamo a noi. Eh, nome e cognome, età... Età quella uh. vera, eh? Mi raccomando. Vai, vai. Uh, Paolo Silvestre, 25 anni, uh, studio... 25. Sì. Okay, studi cosa? Studio uh, in un'accademia di belle arti, okay, a bello. Milano. E... Insomma, dimmi cosa è successo ieri sera. Ah. È già stato qua, già stato qua il tuo amico Stefano? Abbiamo ah, passato la serata stai. insieme, sì. Sì, sì, sì siamo... Lui già mi ha detto qualcosa, insomma. Dimmi. Però, sii sì, un po' più preciso con i dettagli, perché... Sì, va bene. Comunque, dai, dai. niente, eravamo in un pub con degli amici a bere qualcosina, così, per fare due chiacchiere e Dove? A... No, in, uh, un pub sui navigli, mi ricordo come si chiama Notting... No... com'è che si chiamava, scusami? Nottings, Nottings, sì. Ok. E vabbè niente insomma eravamo in questo posto qui Stavamo facendo due chiacchiere Poi nel tavolo accanto è scoppiata una mezza mezzarissa E lì si ha voluto fare da pace E purtroppo insomma è successo quello che è successo Si è beccata un colpo in testa Insomma una mezzarissa con quelli del tavolo di fianco No, no, cioè non, non noi Loro non so con chi Non so con chi, ho sentito soltanto la gente che gridava Poi... di quanti erano... Se li hai visti in faccia, insomma, se me li puoi un po' descrivere perché, ecco, appunto, proprio qua, il tuo amico è stato un po' sul vago. No, non mi dispiace, non mi ricordo. No, non mi ricordo, non mi dispiace, veramente. Come fai a non ricordarti, scusami. Ma erano delle, dei ragazzi, no? Era la tua amica, non ci pensi? Troppo vago. Così spingo le indagini dell'investigatore su di me. Dovevo tagliarla prima. asciugati un po' le lacrime quindi il mio nome e cognome scusami sono quasi finiti grazie ispettore niente prego mi chiamo Filippo Zaia. sì eh, anni? ho 21 anni ok fai? che cosa fai? faccio sono all'accademia a studio Stai tranquillo. tranquillo sì. non abbiamo no. fatto niente adesso stai tranquillo mi racconti che cosa è successo ieri sera ho già incontrato gli altri due amici Dimmi su... sera? Anche... Che dettagli, mi raccomando L'altra sera eravamo usciti Io era... Forse la prima volta che uscivo con loro sì. Uscivo con Stefano E con... Eh, e con Paolo Ed Elisa mm. Ed eravamo andati a questo, a questo pub Nella zona dei Navigli Si, sì. come si chiama? Noxim Qualcosa del mm. genere no, non... sì, eh. Yeah. Non mi ricordo. E eravamo appena entrati, avevamo, ci eravamo seduti, avevamo ordinato qualche drink e, e sono son son andato in bagno. In quel momento ho sentito un gran baccano provenire dalla sala principale e, e quando sono uscito Elisa. Elisa era per terra. Penso che ora questo è successo. Non mi ricordo, ispettore. Non, non ti ricordi? No. Non 11 Undici e mezza? Sì, forse eravamo, eravamo appena arrivati, credo di sì. Avevate bevuto? No, avevamo. no, cioè. Io appena, appena ero entrato ero subito andato in bagno. Mm. Forse, forse Paolo e Stefano avevano già iniziato a bere. No, perché anche gli altri due mi hanno detto che non avevano bevuto. Poi dimmi te che cosa siete andati a fare al pub. a fare. Però mi avete detto, anche gli altri due tuoi amici mi hanno detto che non avevano bevuto, però, insomma, non è che mi avessero detto chissà che cosa, ok? Adesso dimmi un po' chi, caspita, l'ha buttata giù. Mi hanno detto che erano nel tavolo di fianco, erano nel tavolo di fianco queste persone? Non lo so, rispettore, io ero andato in bagno, quando sono uscito ho chiesto a Stefano se, a, a, che cosa fosse successo, lui sì, ha parlato di qualcuno al tavolo a fianco. Erano forse in 5, 6, ma non, non saprei. Io ero andato in bagno. Una volta uscito era, le, era, era scatenato l'inferno: c'era sedie per terra, sangue. La povera Elisa che era, che era per terra e non potevo fare niente. Al bagno, ma dai, cacchio. Non poteva venire in mente una scusa migliore al bagno. Bah. Se noi riusciamo a trovare chi è stato, quantomeno facciamo una bella cosa per Elisa. Speriamo che esca fuori dal coma. Però, se riusciamo a trovare chi caspita è stato, cioè, un po', di ma un po della mano me la devi dare anche te, una, be una bella, anzi, una grossa mano me la devi dare. Te e gli altri amici. Quindi, sì, comunque... qui la, la storia è salita fuori. Sì, allora, vabbè, niente, c'è stata questa rissa non dei ragazzi sotto i 30 anni e lei voleva andare un mio amico Stefano, voleva andare a dividerli, però poi ha... Ah, Stefano? Perché sì, mi ha detto ah, che è stata invece Elisa? No, no, voleva andare Stefano, però poi ha saggiamente pensato di tenersi fuori dai guai, insomma sono fatti loro e Elisa invece ha voluto per forza dividere Questo Stefano non me l'aveva mica detto, mi ha detto so, che era andata proprio Elisa quasi a fare lo scudo umano, andare a dividere queste due persone un po' all'impazzata. All no, ma messo in difficoltà Stefano. Sembra che voglia sviare le indagini su di lui. Mi ho fatto una cazzata. Va bene, ok. E cosa è successo dopo? Sarà scappato qualcuno perché questo non è rimasto, insomma? Allora, io ho visto... C'erano cinque persone, era un tavolo sì. tondo. Prende, è diviso a, a tipo a divanetti questo... hotel. Okay. E noi eravamo lì riuniti e a un certo punto questi qua si sono alzati di botto e hanno iniziato a litigare. Elisa, che sempre si mette in mezzo, io l'ho sempre detto: che cazzo vai a ficcarti in situazioni di merda? Si è messa lì in mezzo, si, qua erano altri degli energoni, cazzo, uno. Eh, non avevo anche sentito un nome, Fabio. Eh, ecco, sì. Fabio. Ho sentito un nome, Fabio si chiamava uno. L'altro, non lo eh, so, era. Era un latino, l'altro. Stava litigando con un ragazzo latino, però, non, non l'ho sentito. E... Non ho visto che dei due, però è stato uno di questi due che. Insomma, ha fatto quello che ha fatto. Non so. Eh, cioè, se, se posso essere d'aiuto in qualche altro modo, qualsiasi però. dettaglio per Senta, me. Certo, io deve... l'ho detto già tutto, però perché cioè, se mi venga anche un po' incontro, cazzo, cioè non è che boh, mi posso inventare le cose adesso. Per carità, ma anche lei deve venire incontro alla sua amica. Alla sua amica, caspita, eh. non può venire qui tipo? Non so. Tipo, non lo so, di che cosa hanno parlato queste attestazioni? Ma si, si fa fa fatto le pare cammino? che mi metta ad ascoltare i discorsi degli altri, cioè... Ho capito, ci sarà un motivo per cui non diciamo questa l'hanno vale. ok? Si è messa in non mezzo, si è in, messi in mezzo qua. Si è messa allora in mezzo. E allora cos'è? Un semplice scambio di persona? No, cos'è lei... una cosa premeditata? Mi faccia in... parlare però, perché se mi fa le domande mi fa anche rispondere. Scusi, ok, io le faccio le domande, lei deve rispondere, ma tutto c'è un tempo. Non, non accavaliamoci. Va bene, okay, okay. Va bene, stiamo tranquilli perché io non la sto accusando. Okay. Eh, lei sembra Scusi, che è un sì. po' agitato Eh sì, sono, eh, sono, però... sono anche nervoso se mi permette Eh, eh ho notato eh, Ed è molto nervoso Sì, sono molto nervoso D'altronde è un interrogatorio eh. quindi, Sì, non... Non si... adesso non è che se mi Vuole dire che sono stato io magari? Troppo nervoso Cioè, dovevo, dovevo essere più tranquillo qua non... O comunque, anche se arrabbiato Più, più, più, più controllato Perché già prima le ho stato troppi sospetti Speriamo sì. che... Ti rinfreschi un po' la memoria questa quest acqua qui. Insomma. Guardi, non è che io voglio, voglio ostacolare le, le indagini, per carità, però semplicemente mi sembra, mi permetto, un attimino inutile. Alla fine l'importante è inutile. capire chi è stato, l'importante è che Elisa stia bene, questa è la cosa importante, che Elisa. Venga. Che è una cosa import assolutamente import importante sapere che Elisa stia bene, certo, ma no. è, è soprattutto importante anche che questo disgraziato sì, ma salti è... fuori. No, Puoi no. anche essere stato te? No! che ne no. no. Ma no, ma si figuri! Eh, però così te li tiri proprio addosso se rispetti l'investigatore. Eh, sì, è vero, però sono stato ingenuo perché ho pensato di essere principalmente sincero. E non ci ho ragionato su. Eh, in realtà eri troppo vago, si capiva che sì, sì, non, non avevi voglia di dire qualcosa. E eh, non sono realtà. stato abbastanza freddo per uh, capirlo al momento. Avrei voluto fare qualcosa. Cosa cioè... ha fatto Elisa, insomma? Te l'ha raccontato? Sì, o le hanno visto di persona? No, no, mi hanno detto che Elisa, eh, visto che lei è buona, eh, cerca sempre di, di bloccare qualche litigio, qualche lista che, che scoppia anche fra di noi, sì. fra amici. E mi hanno detto che, che si è alzata, ha provato a fermare questo uomo, questo ragazzo, ma non c'è riuscita, quella risa è degenerata. E, e lei è caduta a terra, è caduta a terra e adesso è in coma. E non ho fatto niente, non sono è riuscito a fare niente per lei. E allora facciamo una bella cosa. Vuoi fare qualcosa per lei? Sì, sì, sì, che... spettore. Sì, eh. Vediamo di trovare chi è stato questa persona. Non vorrei tanto sapere, ho sentito dire che forse era, era un uomo pelato. No, un sta, sta, tranquillo, sta, tranquillo, tranquillo, non faccio l'acqua. No, no, grazie. Bella eh, casa. No, no, grazie, ispettore. Va bene così? Sì, sì, va benissimo. Ok, dai. Allora non so, farti venire in mente chi, era. chi erano queste persone, chi l'ha aggredita. Non lo so, ispettore, erano al tavolo a fianco. Stefano mi ha detto metto qualcosa, anche Paolo mi ha, ha cercato di, di, di, di, di descriverlo, era di nazionalità, e non mi ricordo, oh Dio, non mi ricordo proprio, Ispettore. Insomma, eh, il tomico Stefano mi sembra, o Paolo, non mi ricordo in realtà, che uno di due, ehm, adesso non mi hanno detto il numero delle persone che erano al tavolo esattamente, però mi hanno detto che non erano soltanto italiani, sono anche comunque persone di nazionalità straniera sì, che non erano molto sani, sì, erano, così. erano già lì da un po', cioè quando, quando noi eravamo entrati erano già lì ed erano, cioè parlavano già un po' ad alta voce, si, si scherzavano fra di loro, ma un po' come chiunque in quel pub, si va lì. Si va vale un po' per divertirsi. Mm. Ma queste persone, mi hai detto che non eri presente, no. non è assistito direttamente al fatto, no. perché eri... eri al bagno. Cacchio il bagno. Andiamo a continuare a rinfacciare, rispettore. Lei adesso vuole dire che sono stato io? No, no. Sentiamo. Non sto dicendo okay. che lei è stato Io sto semplicemente dicendole. No, perché sembra no, stato tranquillo. <ride> okay, ok, ok, ok. okay. Non si ricorda più niente, andate in coma, cosa avete fatto? L'avete portata subito all'ospedale? Non lo so, ci avete chiamato? Io a un certo punto ero girato, ve l'ho detto, ero andata a prendere da bere, eh? E questo l'abbiamo sì. capito. Ma a un certo punto ho sentito una botta, un grido, Beh, breve perché deve essere sviluppato il colpo, e poi ho visto un lago di sangue e lei per terra. Eh vabbè, un lago, dai, esagerato. Eh, prendete una seria in testa, poi dimmi se non sei un lago di sangue. Ma, vabbè. Ma... Queste persone dell'altro tavolo, insomma, mi hanno detto che sono volate sedie. Eh, è successo un po' di tutto. Un'enorme rissa. Ma dopo aver colpito la povera Elisa, questi sono scappati, se ne sono andati, sono rimasti lì, avete fatto scena. Ho visto, quando sono uscito, dopo aver sentito quel, quell'enorme tonfo, sono uscito e ho provato, cioè, c'era molto, molto casino. La, la gente era in piedi il... La... Il locale era più movimentato di prima e ho visto sì allontanarsi alcuni ragazzi dalla porta, uscire e scappare. Ma, ma veramente, ispettore, vol avrei voluto fare qualcosa, ma non sono riuscito. Vediamo di farla adesso, insomma. Però, volete, volevate fare qualcosa per la povera Elisa? Santo cielo! però, eh, ho guardato i tabulati telefonici del locale e anche dei vostri cellulari li ho controllati. Tranquillo il mandato, e oltre al fatto che ne ho anche l'autorità per farlo. E ho visto che, insomma, eh, mettiamo che dalle ricostruzioni dei fatti l'incidente è avvenuto verso le 11.30, 11.40, massimo mezzanotte meno un quarto, non di più. Però l'ambulanza è, è stata chiamata molto dopo, non quasi so, 20 minuti mai, dopo. Io non avevo neanche il cellulare con me, quindi non sono capire. Cioè, è un locale, Santo Cielo. E, ma ma Paolo, Paolo, adesso ricordo, Paolo aveva detto, cioè, si era recato al bancone per Paolo... cercare di chiamare. Paolo Silvestre. Silvestre Paolo Silvestre, sì. è andato al bancone a chiedere a chiedere aiuto, diciamo. A provare a chiamare la, la immediatamente. casa. immediatamente. Sì, sì, subito. Ma perché è partita una telefonata solo un quarto d'ora, giusto? Sì. Non lo so ispettore. Parto da 20 minuti dopo. Non lo so, ispettore, non lo saprei. No, bisognerebbe saperlo Ma io non ho potuto fare niente. Non, non, non, non, no, non ho potuto. Stai tranquillo. Niente. Sei tranquillo. Però potevi esasperare di più la tristezza. Così comincevi l'investigatore a terminare le indagini, prima. Eh lo so, però. cacchio, al momento, uno che ti continua a fare domande, boh, mi è venuta così. Poi sì, magari potevo anche fare un po' più disperato. Ah, secondo me sì. Comunque... Vai cioè... avanti con questa storia qua, cos'è successo? Lei ha fatto da scudo umano, li ha fermati tutti e due, li ha divisi, e che cosa è successo? E niente, è successo in pratica... Mm, che è successo? Uh... Ah, niente, mi sembra si abbia battuto la testa vicino a una sedia, non so, non mi ricordo male. Cos'è? Cos la spinta lei è caduta sulla sedia? No, no, no mi sembra che mi sembra di ricordare che qualcuno l'ha fatta proprio volare la sedia, cioè gli è arrivato in testa. Mm. Quindi c'erano delle sedie volanti, insomma, eravamo veramente su. Sì. Sulla rissa. Sì, diciamo di diciamo, sì. Diciamo. Devo stare tanto? Posso. Posso andare? Guardi io non, non. lo so, dimmi più o meno se riesce a darmi un'ora in cui questo è successo, perché ah, l'ambulanza allora, sì, sì. è stata chiamata con molto ritardo, è arrivata quasi un'ora dopo, eh. Allora, allora, allora. Quindi io... mi sembra che insomma non è che c'è stata tutta questa fretta nel chiamare. Guarda, avevo finito di guardare un attimo un film in tv, quindi mi sembra che erano tipo le 11:00 di sera. Un film in tv. Sì. Però bella, la cosa del film. Però potevi dirgli anche il titolo del film, così sembra che sia una cosa un po', un po campata lì, un sì, po' ma, credibile. Ma perché non ci ho pensato, cioè onestamente a me della faccenda non mi interessava tanto, quindi non è che i miei ricordi eh, puntano su, sul momento in particolare. Cioè non mi ricordavo niente e perché non do importanza alla vicenda, sinceramente. Eh, Puoi immaginarsi il resto, resto. l'ambulanza è arrivata qualche minuto dopo. altro vuole sapere ok va bene non c'è stato nessun supereroe che l'ha salvato non è venuto nessuno nessuna no, quindi cose. purtroppo non c'è altro da aggiungere in questa storia ok va bene grazie ah, se posso andare adesso certo che può andare da sopra. grazie ok quindi siete arrivati però che mi hai detto scusami che non mi ricordo più? Le 11. Le 11? Penso. Quindi, 11.10, 11.20 è, è possibile che voi. Possibile? Sì, dentro. però non vorrei che prenda le mie parole per lo colato, mm. perché non, non mi ricordo precisamente il tutto. Poi... Il problema è che molte tue parole non vanno prese per lo colato, perché stai veramente molto sul vago. Sembra che se mm. dispiace. In quest'ultima nottata hai vissuto in un altro mondo. Mm. Magari. No, guardi, mi dispiace, però veramente non riesco a ricordare altro. Non sai quanto dispiace a me. Non so. Guardi, se possiamo finirla qui, perché tanto io non vedo, immagino di poterle essere d'aiuto, a me dispiace tanto. Se ha bisogno mi chiama, ma eh se dobbiamo andare avanti così... Te però non andare, non uscire fuori da questa città? No, no, no, sì. Ho eh, no. oh, tutto andare. qui, ho oh, tutto qui, non si so, stia tranquillo. Posso andare? Se può andare. Grazie, salve. Salve. Ah. Possiamo anche finire l'interrogatorio. Tutto quello che, che, che sapevo o che, che mi ricordavo era questo. Non so altro, non mi ricordo altro. Sì, mi sei stato utile, insomma. Adesso lascia il numero, lascia il tuo numero di cellulare di casa alla ragazza qua fuori che se lo segna. Così almeno se ne abbiamo bisogno e ne avremo bisogno. Perché non è che abbiamo tirato fuori molto da questi interrogatori, ok? Possiamo richiamarti. Ok. Tu non uscire e non scappare da questa città. Ok, aspetta. Va bene, ok. okay. All okay. All Grazie a te. Comunque, quando l'abbiamo fatto noi due all'inizio eravamo troppo colloquiali, secondo me. Tu dici? Eh sì, perché sembravamo un po' informali. Beh, Beh, sì, soprattutto. Beh, ascolta, è anche stata la prima. anche la prima, dai, bisogna No, occupare. ma sai cosa? A lui era quello incazzato, però ti sovrastava un po'. Tu sei comunque un ispettore di polizia. E caspita, ho perché... dovuto tenerlo fermo. Ma, continuavo... non teneva bada, però. Ma eh. secondo me, o... insomma. No, no, lo tenevo per il collo, poche palle. Sì, infatti, eh. verso la fine mi sono anche un po' placato, guarda che. Sì, Continuiamo. Ma tu non puoi dire questo, ma che autorità hai? Sono il rispettore, santo cielo, dai, sono io che ti devo fare le domande, eh, non te. Ma non so, secondo me te ne sei andato un attimo nel pallone, fra intendevi le mie parole. Eh, io dicevo delle cose. Seglie le volanti. le, ma le volanti? meravigliose sedie volanti anche di tu. Pandora, eh, dai. Cioè, anche ma non c'è! <ride> ma in che lingua parla? vabbè, però. Parese. Sempre il puntiglio. Ma Parese volanti nel senso, volo una sedia in testa. Non... È un modo di dire. Sì, infatti. Perché tu. Cioè, e noi con la, con la Tra, trambiata traviata, trambata, sì. e... la tramviata no, no, la legnata sì, in beh. milanese eh, eh, vabbè volano sedi fatta su col cuore con i mani eh, ecco vabbè. appunto eh. io vedi non ho capito il cattavolo però non fico hai... gioco di ruolo comunque sì, eh, è è bello, bello. potremmo farlo un'altra volta ma io, sì, sì, sì. aspetta non lo faccio più perché tutte ste critiche mi <ride> fanno un po' girare le palle volete te che hai detto una sega hai detto quattro cose in croce e pretendevi anche Eh, ma te sempre puntigliosi così fai mi manate, niente, e non hai detto niente non mi hai detto manate, ma santo cielo porca Mi hai detto bello, che è venuto bello, tutto eh, allora, tra sì, le, tra le, le 11 e 40, 40 e mezzanotte meno 20 che cazzo <ride> vuol dire praticamente <Perché ride> non è successo niente dai <ride> in effetti cioè, cioè, dai, dai, vabbè, la prima io? volta, adesso ne facciamo un'altra magari riesco meglio Eh, dai la facciamo l'ispettore rispettore non lo fai no no vai a cambiare no Sì, sì, no no no no no no no no no no no no no no no no no Buonasera, il suo nome prego? Il mio nome è Stefano Pavan! Paolo Silvestre Filippo Zaia